Esaminiamo brevemente la prima costante, il rapporto tra il principe e il senato, su cui si fonda la stabilità della forma di governo inaugurata da Augusto, il principato. Assieme al meccanismo di successione, tale rapporto definisce l'evoluzione del principato stesso, che nel corso della sua lunga storia assume più o meno tre forme. La prima è quella ereditaria, perché al principe o imperatore succedeva in sostanza il figlio di Reto o un suo parente molto stretto. Alla fase del principato ereditario appartengono le prime due dinastie imperiali dopo Augusto. La prima è la dinastia Giulio-Claudia che regnò dal 14 al 68 d.C. È chiamata così perché il primo imperatore, Tiberio, proveniva dalla Gens Claudia. La seconda dinastia del principato ereditario è quella dei Flavi, così chiamata appunto dalla Gens del primo imperatore, Flavio Vespasiano. La dinastia dei Flavi regnò dal 69 al 96 Dopo Cristo. Nel 98 D.C. il principato diventò adottivo. Il successore non era più un consanguineo, ma una figura che veniva designata dal principe stesso e adottata formalmente come proprio figlio. Il sistema della successione tramite adozione serviva a garantire allo Stato una maggiore stabilità e a evitare le frequenti lotte dinastiche che avevano caratterizzato l'ultima turbolenta fase della dinastia dei Flavi. Il successore infatti doveva possedere le qualità i requisiti adatti per governare un impero immenso. Non a caso, proprio per questo, la fase del Principato adottivo che va dal 98 al 192 d.C. è considerata convenzionalmente l'epoca di maggiore splendore dell'impero, il secolo d'oro, all'insegna della stabilità politica, della relativa pace, della prosperità economica e di una spiccata vitalità culturale.